Uomini e donne, Sabrina Ghio sceglie Nicolò Ragnolo, ma viene rifiutata. Uomini e donne, Sabrina Ghio ha fatto la sua scelta, Nicolò Ragnolo dice no. Un percorso fatto di alti e moltissimi bassi, ma alla fine Sabrina Ghio ha fatto la sua scelta. La bellissima tronista ha deciso di concludere al meglio il suo percorso a Uomini e Donne. Nel corso delle ultime settimane, la donna ha avuto una brutta discussione con Nicolò Ragnolo e lui ha deciso di lasciare il programma. In ogni caso, lex ballerina ha deciso di richiamarlo e invitarlo in studio per assistere allultima puntata. Oggi, sia Ragnolo che Fabri hanno partecipato alla registrazione del Trono Classico. La bionda tronista ha così comunicato di aver scelto Niccolò Ragnolo. Una scelta che il pubblico della trasmissione si aspettava. Daltronde, gli sguardi e le parole di lei sembravano parlare chiaro già da diverso tempo. Dopo aver mandato in onda il video messaggio che Sabrina ha fatto recapitare a Ragnolo, sono stati trasmessi i best moments di entrambi i percorsi. Alla fine, il ragazzo ha deciso di tornare in studio per capire meglio le ragioni della tronista. Una volta scoperto di essere la scelta, però, lui ha risposto di no. Il corteggiatore ha infatti dichiarato di non voler uscire dal programma insieme alla Ghio.